È arrivato il momento di, dei saluti ufficiali, eh, li faccio anche se non siamo in streaming, perché io non è che ringrazio tutti perché mi guardano dallo streaming, ringrazio perché sono veramente grata ogni anno a tutti voi e a tutte voi che venite, che partecipate e a tutti quelli che in ogni modo ci permettono di fare questa cosa. Io devo dire, ogni anno diciamo, è l'edizione più bella di sempre, e questa eh, sicuramente è una delle edizioni più strane di sempre. Io l'ho trovata un'edizione molto bella. Sarà che mi mancavate tutti tanto. Eh, mi è piaciuto così tanto vederci a giugno, quando abbiamo fatto il freelance camp online, ma mi mancate proprio fisicamente, lo confesso e quindi vederci qui dal vivo e poter passare dei giorni assieme in questa atmosfera rilassata con lo spazio e il tempo giusto per raccontarcela era proprio qualcosa di cui io avevo bisogno e so benissimo che ne avevate bisogno anche voi quindi eh, siamo, ci rivedremo sicuramente, ci rivedremo qui, ci rivedremo nelle edizioni locali che organizzeremo eh, di nuovo un grazie veramente di cuore agli sponsor che ci aiutano a realizzare tutto questo, a SiteGround, a Coppa Alleanza 3.0, tra l'altro stamattina con Coppa abbiamo fatto una diretta a cui ho partecipato io in diretta con Biliana, ma poi in Coda c'erano anche i consigli che avete dato sullo smart working, per cui se l'andate a recuperare, eh, guardatela, è veramente stata molto carina. Ringrazio Aule Volante Fior di Loto, ringrazio... Windriser, bravissimi, bravi davvero, ringrazio Cuciria, ringrazio Calamun assolutamente, ringrazio Fabiana e Carlotta per il contributo che danno agli, agli Zoom Club, ringrazio Arbos che ci dà i meravigliosi quaderni, ringrazio... Eh, le persone che stanno documentando tutto questo, oltre a Filippo e Deborah, i nostri fotografi, Emanuele Rabissi, Sara Soldano, Jessica Zanardi e Daniele Fanton che c'erano ieri. Ringrazio Emanuela Arecchia che sta veramente facendo delle opere d'arte. Grazie davvero. Ringrazio tutto lo staff di Digital Update, che sono quelli che lavorano veramente, Lara, Simone e Silvia, ringrazio il mio socio Gianluca e Miriam Bertoli che condividono con me questa idea che abbiamo avuto e che e che mi consentono di distrarre tempo ed energie al digital update per fare questa cosa, questo è il motivo per cui dovete ringraziare Gianluca. <ride> vi aspetto, vi aspettiamo tutti, eh, vi aspettiamo nel club, quindi chi non ha la tessera del club o è interessato a farla mi eh, contatta direttamente e gli spiego come. E vi aspettiamo al prossimo Zoom Club vi aspettiamo alla prossima edizione del freelance camp grazie